Salve siamo... a tutti ragazzi, siamo i DawatGamers e oggi siamo solo io e Freeze e. No, Questo hit non si toglie oh. di mezzo. Salve a tutti ragazzi, siamo. Oggi siamo solo. Ah vabbè. Salve a tutti ragazzi, siamo io e Freeze, oggi sì, siamo i Dawat Gamers, oggi manca Midna e peccato oggi non può proprio. E siamo questi due tizi che non S la smettono di troncarsi la testa da soli. <ride> E siamo su Lucky Race su Parkercraft vi lasceremo il um, lip in descrizione ecco e ora ne facciamo pubblicità ancora sì. di tre giocatori quindi probabilmente taglire ciao Pubblicità post pubblicità vai Filippus salutato su youtube vai vai Filippo. Sei nel video del sei in realtà no <ride> <ride> cioè, 15.000 iscritti ho messo stiamo cercando ora ci hanno creduto ci hanno, hanno creduto <ride> oh, <vero. ride> oh mio dio <ride> okay. Lol. ora vado a cercare due se vedono 12 iscritti ciao no, sì, quanti sì. Sei? Carlo, ah. ciao Carlo, ciao Carlo ciao Sei ciao ciao ciao ciao ciao ciao ciao ciao ciao ciao ciao ciao ciao Io ho ciao ciao ciao ciao ciao ciao ciao ciao ciao ciao ciao ciao ciao ciao Ok, sta per iniziare avete gradito la pubblicità? <ride> 150.000 iscritti, ok, hai iniziato, vai. Vai. Vai. Vai. vai! Uh, il villico fortunato che ora mi esplode addosso! No, l'Iron Golem, no! Cos'era? Ah no, era un villager. Sì, faccio Spieghi cosa del portale del nede! Che? Okay? Cosa me ne faccio del portale del nede? No, lupi incazzati! Ci sono i lupi incazzati! Uh. Non li toccare, non li toccare! Non li sto tanto. Noo, proprio... stupido Iron Golem. Sono per quella caduta dopo, dopo che mi ha lanciato su. Oh, sono secondo, raga, un secondo. Ah, muori. Villager. Oh, sei stupido, Villager. Ah, cos'è questo lag? A me non lag. Beh, non sì. laggo tanto. Perché ci sono le bulcine? Questo è un problema, quale è il problema. Ah, c'è un pezzo di vero. Ah, no. Sei un problema. Il veleno Bravo pullo che sono. Ahia, ma perché m'ammazza così? Che eh, davvero. vero, proprio tutti vengono la pozione del veleno, assolutamente. No, però se cadono mi faccio male. <ride> Beh, poi c'è bug, c'ho tenuto che di cadere i cuffie. Bom, bom, bom, bom, bom. quake, quake, giochiamo a quake. No, ma non funziona. Vedi un tizio, girare. C'è una mezz'ora. Cioè mezz'ora dopo. No, vai. Okay, per... per... No, vai via, vai via. Brutto nasale nasale. Nasale, vai via, brutto <ride> nasale. Brutto nasale. Brutto nasale, vai via. Brutto nasale. Brutto nasale. L'ossigano, vai, si, sì, piacciamo l'ossidiana. 4 stagioni a meno. <ride> <ride> Sono le quattro stagioni, a te, perché tanto non ne mangeranno. Nel... Addio muoora. Stupida full damage. Vai fall damage. Vai. Stupido fulmine. Io odio i fulmine. Arrivava alla fine, ma ha fatto, scusa. Che cioè, ma bisogna rompere sti laki blocchi. Io non li ho rotti miei. Sì. Arrivava alla fine ed è buggato gli dice. Vai, è arrivare alla fine. Capito il trucchetto? Devi riprenderli e rovi. e rottere. Uffa, saluffi, mi cadono. Perché, perché per un attimo andato da fuoco? Cacchio cacchio. Mi serve la terra, mi serve la terra, la terra, la terra. Mi serve la padella, mi serve la terra. Ma oh, cazzo sono ci, ci, ci sono, ci sono! Vai, vai, vai, vai, vai! Spare in diamante! Dai, posso, posso, posso, posso. Che vai, vai, vai, vai, vai, vai, per noi vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, Ciao, sono vai, vai, vai, vai, sono primo vai, vai, vai, vai, ciao vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, Shoccaduto, veloce, entra, entra, entra! Entra, buttati, buttati, buttati, buttati! Mi butta, mi butta, mi butta, mi butto! Salta, sì. salta, sì, sì, sì. salta! salta. sono, sono. salto, salta. salto. Salto, salto, non ti vedo. Dove sei? Dove sei? Perché? Sì, perché? Ovviamente ti... ragazzi uh, non abbiamo il texture pack, quindi le spugne sono in realtà i lucky block. No, guarda bello il serpente! Sì, l'hai visto ora. dove sei rispetto al serpente? Sei davanti o dietro la bocca? Davanti. Ok, sono dietro, quindi, praticamente. No, perché, perché... piove? <ride> Tutto finito. Mi sta allagando, sta allagando. Stupido pioggia Sempre un po' della pioggia E' un Vabbè, così c'è la lavra che in due colpi. È stato ucciso d'alcol. Polli, buonite di sotto, vai. Buttatevi di sotto, vai, sei brutti, vai. Di sotto, sotto sotto, sotto Polli fritti. Polli fritti dal The Void. Sì, tutti polli fritti. Centro, centro. Che figo. Oh, mi senti Ale? No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, Ti no, no, La mia connessione è letteralmente nano. Lito 06 è morto. Mi rimane è rimasto in mente il nome Nano. Lito capire, protezione. Bobbia. diamanti... Diamanti... diamanti Diamante? No, non so. Meglio io. No, c'è il tizio. Lo voglio ammazzare. E fa che ok sono morto perché c'è un fobistone generator io ho paura io con generator faccio sempre più sì, piano si tuo... oh, sono i lupi i lupi non devo andare a uccidere devo fare un po' sono la mano eh? vengo da te allora e poi io da te guarda quante ne hai di Handelpen? Una. Anch'io. Uh, che bello, 16 bistec. Sentite, Rupetti, io avrei delle uova per voi. No, ho colpito! ho colpite uno, ho colpite uno. Ce l'hanno con me ora. Tutti bastardi. L'ho fatta non vederlo, non lo so. Grazie. Ah, ah. No, non oh. ho roba in diamante, ma non ho nulla per prenderlo. Tu farla, tu... Aspetta, vai, se io prendo tutte essere roba in diamante, dove ti blocchi in diamanti? Prendi con freman. il ferro. Devo prendere il ferro sotto e faccio una fornace. Perché cado di sotto se rompe questo blocco, vero? Oddio, <ride> momento di terrore puro. Cosa? Avevo paura di cadere di sotto se rompevo quel blocco. Un attimo sono rimasto. <ride> Pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa. Ah, copyright oddio, lag no, mi sono trovato la lavorasine, lavorasine, borasine, la, la borrasinosa. Ma cos'è la vorasine borrasinosa? La vorasine vorrasinosa. Qual lì rischi <ride> di cadere quando rischi di cadere? Oddio, Alla casa ero, ero rimasto. Come mettere i blocchi sotto di me? E poi invece ero, era il lag, mi ha fatto potere 30 blocchi dietro. Mi sono terrorizzato da lavorare, signore. The void. Sono io. Vengo in pace, amico. Vengo in pace. Va bene, sono sotto dove c'è l'acqua. Eh? Io vengo in pace. Io sto laggando. Io ti ammazzo appena arrivi. Ho visto so della roba che fa. Ho... Oh. Scusa, ma te mi chiudi di sotto così? Stavo scherzando? scusa. No, ho lasciato l'acqua solo. Vado a prenderti l'acqua. C'è l'acqua. Vabbè, no, risalgo a cosa? Risal... Risalgo, a no, risalgo, a risalgo a blocchi. Risalgo a blocchi. Andiamo Vai, tienila. sei? Ah! Così <ride> fai paura? Però. Ah! Venga. Uno. Vedi a me ti do dei pantaloni d'oro? Sono qui. Per quanto non hai loro? Sì. Lì, lì, pigliare, pigliare, pigliare E me la ridà che me sbrigate e pigliare lì, andiamo No, io so, non li voglio, no No, me li voglio. Scusa, scusa, non mi li voglio Non li voglio, no sì, sì, allora, Stai fermando adesso fermo no. Oh, ti dai, ora. Parla, parla come quelli di, di Chain Sappi come ferro il piccolo... aspetta aspetta sta buono sta buono un po' di diamanti no ma è caduto di sotto 3 no che fine hanno fatto sì. tutti vabbè abbiamo 27 diamanti comunque perché mi ha dato una spada in diamante perché te l'ho De detto e te la stavo facendo no c'è una spada di di ferro che fa 7,25 di danno di attacco perché ne sapevo e potevi dimmelo prima no ne ho fatti due e ne abbiamo sprecato Tieni vai, dammi... I miei! No Wente, vai te li do tutti Tieni ti do tutti quelli che mi sono avanzati a mettere 7 7 7 7 c'è altra roba amico Te però hai ragione anch'io solo la spada e fa 7,25 di danno questo stai a Ma Diciamo no, sarei molto intelligenti Scusa Quello oh, qua se no mi se mi ti no Tu l'altro ammazzare tre blocchi Ma io c'è Lagga ho paura Ho paura L'acqua Ma stai Perché stai pensando Dei cosi Perché te, te vuoi farmi cadere Scusa ma te <ride> mi vuoi fare cadere Proprio Se ti piace. Ah, quanto si metti? Aia! Oddio, no, sto usando l'Ender Peerl. Sto cercando di andare là subito. Ho beccato te. Me colpito, mi hai colpito, ti tolto mezzo cuore. Ah. Non ti toglie mezzo cuore. Io boh, è vero. Se ti piace la frutta. Mangiatela tutta. Si prova a saltare nell'acqua? No. Quindi non ho non più ne... ah, Non cioè, si prova a saltare nell'acqua. Io ha saltato nell'acqua ui, no, guarda io la precisione. Eh visto, eh, visto, visto eh. ma dov'è l'altro tizio? So. Che dobbiamo amma ammazzare. No, to, Intanto no? va giù. Non è Infatti non C'è nulla. Cioè siamo in no, due. vabbè ah, essendo, io sento. Sono delle scale. le scalette. Le scalette. I diamanti se lo disa... Cosa mi dai diamanti? Vabbè. Io ah, diamanti. Io No, no, no, no, no, no. Diamanti a tradimento. Perché? Su di diamanti a tradimento. Perché? C'è una vorasine sotto. Bravo, Hai vinto, con... scusa. Ah, ah, ah. Vabbè, noi... Scusa. scusa. Oggi vi salutiamo con la grande perdita di... Il nostro caro Freak lo sappiamo tutti. che Lui è abito di diamanti, butta di dentro. Okay. Pur di prendere un diamante, mi butto di sotto. La... Vabbè, vabbè, vabbè. Okay. vabbè per questo per è tutto. Grazie a tutti per essere stati con noi. E. ci vediamo il prossimo video. Boom. Ciao. Grazie. We'll be